Bella a tutti e tutte, che bello rivederci qua sul canale, è una vita che non faccio un video, lo so, però oggi voglio ripartire in grande con il motivo per cui in realtà io ho un canale YouTube, ossia giornalismo, che può sembrare una cosa un po' particolare, però è quello che vorrei fare nella mia vita e o il covid, <ride> per cui in quarantena, queste vacanze, ho avuto un sacco di tempo per girare su internet e informarmi, e eh, mia madre, che è molto più informata di me sull'argomento, mi ha girato un video qualche giorno fa. Questa intervista risale al 27 dicembre, ed è stata fatta dal canale YouTube che si chiama Oval Media, a eh, Joseph Tritto, che sarebbe un... Um, un biologo, microbiologo e picobiologo di fama internazionale no, mi sono dimenticato anche nanobiologo e <ride> in questo momento è presidente dell'Accademia Mondiale delle Tecnologie Biomediche eh, ha lavorato per quasi vent'anni in Cina ha collaborato con moltissime nazioni eh, nel progredire sulla ricerca biomedica eh, ha lavorato a vari in Inghilterra all'Aston University di Birmingham e alla Brunel University di Uxbridge, eh, per cui diciamo che non è il primo deficiente che passa che rilascia delle dichiarazioni per cui non voglio dilungarmi oltre perché il video di oggi sarà già veramente veramente lungo rispetto a quello che facciamo di solito insieme noi e eh, sentirete spesso dopo degli spezzettoni dei miei punti di vista su quello che dice il professore eh, ricordate che Qua non stiamo parlando di complottismo, eh, perché molto, molto, molto probabilmente e eh, sicuramente qualcuno potrebbe dire e eh, avrebbe ragione, eh, ma non sono dichiarazioni ufficiali, eh, cioè da governi eccetera, però... Se lui contorna tutti i suoi racconti con riferimenti storici, nomi, cognomi, nazioni, eccetera, secondo me, e, e, e, essendo che la sua fama lo precede, secondo me, diciamo che potremmo anche tranquillamente credere a quello che ci dice lui, perché essendo veramente <ride> um, un racconto con, da, da film, eh, in cui si parla di un complotto... Eh, non, non saremmo sicuramente informati dai governi, eccetera. Però questa è, una, è già una mia riflessione. Io adesso vi lascio il video e ci vediamo man mano nel corso di questa intervista. Si sono costruiti in Cina i primi scanner ad infrarosso che misurano dinamicamente il metabolismo del tuo corpo, che sono totalmente non invasivi e quindi permettono di vedere quando tu dai un farmaco, qualunque esso sia, come il metabolismo del tuo corpo reagisce in tempo reale, ma anche sottoposto a stress, perché quando tu inietti un vaccino, chiaramente evochi una reazione immunitaria, il che vuol dire una reazione infiammatoria, quindi hai una temperatura che sale, che può essere puramente locale là dove ti iniettano il vaccino, oppure può essere più generale. Quindi con uno scanner infrarosso tu vedresti il mappaggio della reazione metabolica a, a questo. Eh, ma in una situazione come adesso dove <ride> sì. la gente ha terrore sacro dei vaccini, non sarebbe utile eh, avere questi scanner Quando... per capire gli effetti sì. che fanno i vaccini sulle persone? Infatti il vero problema è legato all'organizzazione del sistema sanitario pubblico dove i mezzi di diagnostica per immagini sono standardizzati tu sai hai l'ecografo, l'ecografia hai la TAC, hai la risonanza magnetica eccetera e gli ospedali comprano queste apparecchiature, hanno i contratti di manutenzione eccetera e quindi sono i grossi gruppi che lavorano con le strutture quindi è molto difficile introdurre delle tecnologie innovanti nei sistemi pubblici perché, diciamo, il mercato è chiuso. quindi Ok, cioè, spero sia chiaro che già qua si può capire che c'è, almeno in Italia, veramente una pessima gestione eh, per quanto riguarda le tecnologie mediche. Il nostro sistema sanitario fa schifo perché ci sono degli interessi economici dietro che, Vengono prima rispetto a quello che dovrebbe essere l'attenzione verso la salute dei cittadini. Nei paesi dell'Est c'è un concetto molto particolare che ho visto anche in Cina: cioè tutte le soluzioni possibili vengono accettate in linea di principio. Non è particolare, Quindi, è una qui cosa logica. Teoricamente dovrebbe cioè, è essere la cosa più normale del mondo. Allora, tu puoi passare da una tecnica diagnostica innovante, però che non sai se potrà funzionare o no, però ti danno la possibilità di provarla nell'ambito clinico in maniera molto semplice, a Pechino, il più grosso ospedale pubblico di Pechino che è quello poi dei Cerarchi, se tu vedi nella zona di, delle tecnologie per immagini ci sono tutte le soluzioni possibili e immaginabili, stanno i diversi reparti uno per l'altro, e loro fanno passare i pazienti, quando non trovano, per esempio, qualcosa, sotto tutti i tipi di, di potenziali soluzioni per vedere se si scopre qualcosa. Dopo aver sentito questo sistema ideale di diagnosi, che viene da un paese che però non è ideale, eh, sentiamo cosa da dirci tritti. Sentiamo. sentiamo cosa da dirci tritto riguardo a come funzionano i tamponi invece. Oggi noi abbiamo un grande problema con, con, con il Covid di una diagnostica precoce, che è molto difficile, perché noi non facciamo una diagnostica di malattia virale, andiamo solo a cercare dei frammenti di RNA, ma che non vogliono dire niente, che non vogliono dire niente. Tu puoi aver inalato un frammento cioè, può, può essere positivo ma non essere nulla assolutamente può, ah, essere, ecco. può essere nullo invece a te serve individuare quei, quelle persone che già hanno i focolai per esempio nel polmone sono totalmente asintomatici ma li puoi vedere con queste tecnologie diverse sono, si sa da più di un anno che i tamponi non sono affidabili cioè... È chiaro, bisogna trovare il loro metodo alternativo, non continuare a utilizzare i tamponi che continuano a non essere sicuri. Quello che voglio dire questa tecnologia infrarosso non è termica, sì, sì. è una tecnologia metabolica per studiare il metabolismo. È fantastico perché lo fai in dinamica, lo puoi ripetere tutte le volte che vuoi, non c'è side effect o come le radiografie normali, eccetera e puoi studiare in dinamico. Quello che state per vedere adesso è ehm, la descrizione di ricerche che venivano affrontate 40 anni fa, per cui ci tengo a sottolineare che, come anche dopo verrà detto, gran parte delle epidemie che si sono svolte negli ultimi 40 anni sono in realtà frutto del nuovo. Siamo riusciti a creare dei sistemi con le micro e nanotecnologie che permettevano di separare gli spermatozoi quelli maturi da quelli maturi, quelli X da quelli Y facendoli passare attraverso un labirinto nano. Tieni conto che c'è un quinto di differenza sulla testa dello spermatozoo X rispetto all'Y. Quindi stabilire se un figlio deve venire maschio o femmina. Sì, questa innovazione potrebbe essere utilizzata all'interno di cibi eh, per cui riuscire a gestire tramite l'industria alimentare quello che è il nostro apparato eh, riproduttivo quindi determinare se per un determinato periodo ci dovranno essere più nascite di sesso maschile rispetto al sesso femminile e così via cioè, questa cosa diciamo in questo momento me la sto un po' inventando perché non la so, non è documentata, c'è cioè un'idea che ho però intanto si sa che per via dell'industria alimentare additivi, microplastiche negli alimenti eh, cazzi e mazzi, la eh, mh, fecondità maschile è diminuita di circa il 50% negli ultimi 40 anni, per cui nel senso parliamo di cose che potrebbero essere infattibili come non. Quindi incominciamo a studiare a livello delle cellule umane dove c'era il legame nano, cioè dove tu potevi intervenire per manipolare e arrivavamo anche alla conclusione, quando si andava a lavorare sui batteri e sui virus, questi erano chiaramente delle strutture nano, in termine biologico. Quindi, essendo delle strutture nano, noi potevamo trasferire tutta la tecnologia nano che avevamo, fisica, al settore biologico. A Brunella, alla Brunella University, incomincio a lavorare con il professor Nigel Sanders, che è uno dei grandi esperti sintetic biology in Inghilterra, e lui è il grande esperto del micobatterio della tubercolosi. Lui mantiene la coca, il guscio del micobatterio, toglie il materiale genetico e può mettere il materiale genetico che vuole dentro. Ok, calmi. So cosa state pensando tutti e sì, si possono creare armi biologiche da questo processo e sì, ne parleremo dopo. Cosa perché? fanno i militari? Cioè, no, I militari di fanno il loro mestiere, che è uh -huh. quello di, di creare armi per la difesa e per l'offesa. In America si introduce il concetto: boh, la scienza è duale. Quindi, ogni volta studiamo qualcosa che può essere di beneficio per l'umanità, c'è però l'aspetto che però prendono in carico i militari. Quindi c'è stato un grande dibattito, soprattutto perché. Con le biotecnologie ormai potevi manipolare qualunque batterio e qualunque virus e studiare le sue proprietà, comprese quelle di virulenza. E, e lì il limite fra quello che è consentito e quello che non è consentito… Quindi creare dei batteri e dei virus che sono sì. infinitamente più virulenti rispetto al normale cioè si, svuota, allora, so bene, si svuotano e si riempiono sì, di nuovo esatto. allora c'è stata una, una, una vampata una vampata di ricerca negli Stati Uniti per risuscitare addirittura dei virus spariti come quello dell'apolio che erano completamente spariti quindi l'hanno risuscitato e hanno rifatto il virus dell'apolio sintetico in laboratorio a New York questo è fatto a New York no. Poi hanno incominciato a isolare altri e quindi hanno creato anche, hanno ricreato il virus della spagnola, eccetera. Veramente è preoccupante, ma ne parleranno anche loro dopo dal punto di vista etico, morale e di ricerca. Cioè è preoccupante che si voglia rivangare dei periodi oscuri della storia solo per fare ricerca, ma una ricerca di cui realmente non ce n'è necessità. Come diranno loro dopo, cioè, questa è una ricerca giusto per il gusto di fare ricerca, non è motivata da, di voler ottenere delle conoscenze specifiche, è solo per mettersi alla prova e non ha un senso questa cosa. In più, in tutto questo, sono stati sostenuti da chi fondamentalmente? Dal grande gruppo di Craig Wender, che era quello che aveva scansionato il genoma umano e il gruppo di Collins che è stato fino a poco tempo fa il direttore dell'NIH e poi il presidente Clinton li prese insieme e disse vi dovete mettere d'accordo non fare la competizione perché questo è un interesse globale. Globale negli Stati Uniti? Negli Stati Uniti. Ah, ecco. Ma a seguito di questo le Nazioni Unite in un'assemblea generale molto importante Dichiararono che il genoma umano non poteva essere toccato. Questi, questi vaccini sono transfected agents, cioè sono degli agenti che agendo sul DNA umano creano un'infezione. Quindi modificano Oppure il Oppure bloccano un'infezione. Quindi modificano il genoma? Interferiscono con il genoma. Perché? perché sono, sarebbero illegali per le Nazioni Unite questi vaccini? Esatto. Ricordiamo che questi coronavirus nel 2007 già entrano nella lista di tipo A dei virus patogeni per l'uomo, di interesse importante per la salute umana, nell'ambito delle classificazioni dei militari e dei servizi. Chi era sì Lee sì. e la direttrice della… Cisin del... Lee era la direttrice della viro... e tuttora la direttrice della virologia, della ricerca virologica a Wuhan. È stata la prima che dopo la prima SARS nel 2005 ha avuto il compito dell'Accademia delle Scienze di studiare i coronavirus nei pipistrelli. Allora, Protier è uno dei più grandi virologi a livello mondiale ed è uno di quelli che ha sempre detto che era possibile creare dei ricombinanti chimerici di tipo virale sia nella stessa specie sia interspecie. Questo vuol dire che io prendo un pezzo di un virus X e un pezzo di un virus Y, li metto insieme e creo l'ibrido, creo la chimera virale. E lui è stato il pioniere in Europa a fare questo. Ma lo scopo è? Eh? <ride> perché devo creare un supervirus? virus? Ecco, questa è una domanda pertinente. Perché noi medici, Diciamo, i medici che lavorano nei settori di punta e che si preoccupano dei problemi anche della sicurezza mondiale dal punto di vista sanitario e bioterrorismo in generale, perché abbiamo i paesi ma abbiamo i gruppi, eccetera. Oppure delle fughe possibili dai laboratori di ricerca. Abbiamo posto il problema: perché questa gente fa questo tipo di ricerca senza avere una finalità chiara nella ricerca? Non è scoprire per scoprire devi dimostrare che questa ricerca è utile, cioè c'è un salto qualitativo nella tua conoscenza che ti permette di andare avanti. Invece tutto questo gruppo eh, in Europa in realtà seguiva l'onda della biologia sintetica americana di Craig Venter. Io creo il primo batterio che mi mangerà il petrolio, nel, creo la prima cellula, artificiale, con il numero minimo di geni possibili, per, eccetera, cose di questo tipo, che sono estremamente teoriche queste cose, vogliono dimostrare dei principi fondamentali, però hanno un rischio intrinseco nel momento in cui queste tecnologie vengono trasferite, perché uno può, può dire, bene, io creo una cellula vivente che ha tutti i geni della della necrosi, di eh, creare cioè, cioè, una cellula che diventa uno zombie. Che adesso io non so quanti voi l'abbiano visto, ma avete presente What If, la serie animata de, della Marvel su Disney Plus? C'è una puntata in cui si diffonde un virus che praticamente sopravvive alla morte, ok? cioè Non è niente di fantascientifico se ne stiamo parlando in questo momento, d'accordo? Cioè la scienza può veramente arrivare a dei confini con la fantascienza e valicarli e noi non ce ne rendiamo neanche conto. E Il grande problema oggi è che tutta questa ricerca biotecnologica che ha un impatto biomedico importante no? per le implicazioni anche di sicurezza non è assolutamente controllata dal mondo medico, è controllata unicamente dai biologi che vengono finanziati dai, dai paesi attraverso delle strutture che sono tipicamente in genere militari. militari. In, in Israele tu hai il modello dello Stato che ogni cittadino è anche un militare, quindi c'è la fusione civile-militare, compresa la ricerca, ma c'è una parte della ricerca che è di difesa e offesa per la sopravvivenza dello Stato. Okay? Nel 2015 la Cina fa il primo programma quinquennale, come ne fa tanti, dove introduce per la prima volta fra i sette settori strategici dello sviluppo della Cina la biologia e dice la biologia è molto interessante, è sostenuta da tutto l'apparato militare cinese, Cioè, con la biologia e con lo sviluppo tecnico-biologico noi possiamo fare le guerre non guerre. Cioè creiamo delle armi biologiche che possiamo dare al nemico, no? infettare il nemico, e poi noi arriviamo là, sono tutti malati e senza colpo ferire conquistiamo il paese. Perché questa logica in Cina? Perché loro devono prendere Taiwan, devono controllare gli Uguru che stanno nel nord della Cina, sì, che sono sì. musulmani, eccetera. Hong Kong abbassare la protesta dei giovani studenti a Hong Kong no? continua, eccetera. Quindi prendi un virus influenzale modificato, sono tutti malati, arrivi con i militari vaccinati, naturalmente, e conquisti i paesi a colpo ferire. Ma c'è un altro concetto, e questo è scritto nei loro documenti, eh? cioè l'utilizzo di armi biologiche una guerra, non guerra per scopi etnici lo dicono per scopi etnici, okay? è scritto così, ethical purposes. E poi c'è un altro concetto che la Cina, prendendo il modello americano e quello israeliano, dice la Cina si deve sviluppare verso un modello di uh, civil and military fusion, fusione militare e civile nell'ambito della ricerca biologica. Cioè, chi fa ricerca biologica in Cina, che è un'università, in realtà deve lavorare con militari. Ok, l'aspetto importante su cui vorrei farvi riflettere ora è che non è che succede solo lì perché siamo in Cina e non ci sono diritti umani in Cina. Succede questo in altre nazioni senza diritti umani e state sicuri che se noi fossimo meno democratici sicuramente staremmo nelle loro stesse condizioni e la cosa mi terrorizza. Ogni cinese è anche un soldato, ogni civile cinese è anche un soldato, ogni ricercatore cinese è anche un ricercatore che lavora per le forze armate. Mm. Gli americani hanno lo stesso modello, solo che il loro modello è diciamo mascherato un poco dall'aspetto della democrazia, non può democrazia. Così evidente perché c'è sì. l'opinione pubblica che non ah, assolutamente, assolutamente eh. perché tu sai c'è una critica <ride> in, in America, c'è un controllo molto forte, esiste il concetto del, di della democrazia colonna, che non c'è della... in Cina che però viene aggirata come è successo per le Nazioni Unite che uno firma una cosa esatto. e poi esatto. se ne frega, esattamente, ecco, esatto. eh. devi sapere che c'è il budget del Pentagono che è completamente indipendente dal budget del resto del paese e c'è una parte che non è controllata di questo budget. Adesso prestiamo particolare attenzione perché stiamo per vedere la storia ma quella un po' più recente. Che è un la SARS appare nel 2003, c'è un medico italiano Carlo Urbani che sì, muore sì, esatto, per aiutarci esatto. a tutti quanti e, eh, e questa SARS sì. arriva tra noi attraverso un cittadino americano che si infetta sì. in Cina. Sì. No? Questo sì, accade, esatto, esatto. quindi un pipistrello boh, cioè, in qualche modo, diciamo sì, naturalmente attraverso la zona. Si sì, sì. noi. Invece... Infatti, gli americani ebbero difficoltà ad avere il campione della SARS-1 dai cinesi. Eh, ma invece, che cosa è Infatti, successo? Infatti, urbani. Che, uh... eh, ma che cosa è successo realmente? Perché allora, ti, diciamo che tu hai una storia allora, diversa da quella. Diciamo, noi abbiamo visto il percorso di ascesa della ricerca della Xi Jinping sui coronavirus dei pipistrelli, non è che andava a studiare i pipistrelli, andava a studiare i coronavirus dei pipistrelli. Perché questo? Perché la SARS-1 è stato episodico, te l'ho detto è sparito dopo due, due anni, non c'è più SARS-1, non lo trovi in nessuna parte, neanche nei pipistrelli. Lo ok? Bene. È okay? <ride> Quindi è un virus a tempo, diciamo noi, se lo interpretiamo dal punto… in natura appunto... i virus a tempo? No! no? Ah. Grazie. Eh. grazie a Dio eh, eh, cioè. quindi se non esiste un miniatura al tempo, cioè. vuol dire che l'ha creato l'uomo e, e sono stati i primi tentativi della Cina di fare delle armi biologiche onestamente mm. perché anche l'altro la MERS ha avuto lo stesso poi naturalmente sui giornali perché anche la MERS escono... è stata creata dall'uomo? Eh? è un virus chimera, è certo, un virus sì. combinante anche la MERS sì. eh, la Cina ha un problema storico quando ci, fu... dice qualcosa Cina. Quando ci fu. Cioè, come... Sì, ma bisogna capire la Cina. Quando ci fu la Seconda Guerra cino-giapponese, il Giappone usò armi biologiche di sterminio in Cina, nella zona, quella della Manciuria, del nord della Cina, di fronte al Giappone, tant'è vero che aprirono là un grande campo di concentramento dove facevano gli esperimenti. C'è cioè, un famoso medico. Giapponese che poi è stato giudicato come criminale di guerra di assolutamente mm. che fece le stesse cose che facevano i nazisti, eccetera. Quindi la Cina ha il ricordo che è stata aggredita dal Giappone con le armi biologiche. Questo sta nel loro storico, nel loro DNA, eccetera. La Cina non dimentica. Quindi la Cina aveva assolutamente la necessità di creare il suo armamento bio, di bioweapons come tutte le altre grandi potenze, perché già c'è uno storico, quindi c'è una legacy della Cina di Però, dire... una cosa è creare le armi e eh. una cosa è usarle, cioè, non so, magari le hanno usate pure gli americani i sì. russi, non ne ho idea, In Cina c'è stato, ecco, la MERS, la SARS, in in Cina, non so quali altri armi... Dunque, con la SARS-1 si vede, si ammalano i tecnici di laboratorio e anche due ricercatori a Pechino, all'istituto di virologia di Pechino, che era un laboratorio P3, loro non avevano un laboratorio P4. Quindi si rendono conto che questa manipolazione, i militari continuano, perché poi sviluppano la MERS per i fatti loro, no? però si rendono conto che hanno bisogno di laboratori P4. I laboratori P4 sono autorizzati dall'OMS, devi domandare all'OMS. La Cina ha fatto tutta una politica di infiltrazione nell'OMS, finanziando, quindi diventando il secondo... Quindi la direttrice per, assolutamente, per assolutamente, due davvero, mandati... Assolutamente. E, e la direttrice veniva dai gruppi farmaceutici asiatici, eh, quindi... Eccetera. Allora, la Cina ha finanziato enormemente l'OMS, è diventato il secondo finanziatore dopo gli Stati Uniti e subito dietro è entrato anche Bill Gates con la sua fondazione. Bene, la Cina approfitta, entra e chiede di aprire il primo laboratorio. P4 in Cina, ha tutti il diritto di farlo. Okay. L'OMS dice bene, ma dovete costruire un laboratorio che sia questo dopo la SARS-1, quindi nel 2005 incomincia il in percorso della Cina di chiedere di avere un laboratorio P4, però l'OMS impone l'assistenza di un paese occidentale per creare questo laboratorio. I francesi si offrono, di aiutare, fanno proprio il progetto, il laboratorio famoso di Wuhan, no? sì. ma c'è molto tempo, Cioè, questo è stato aperto, 13 anni sono hanno sì, messo il costruito, è stato aperto all'inizio del 2019, eh. nel 2017 venne, ma... lo inaugurano, fine no. 2017, sì, però nel 2019 è completato ah, la sì. fase di formazione di tutti i tecnici e viene pubblicato su, mi pare su Lancet o su Nature, un, un articolo in cui l'OMS ha approvato la formazione dei tecnici che devono lavorare là, quindi a marzo 2019 Macron va a inaugurare ufficialmente tutto questo, eccetera. il progetto è stato creato dal professor Lamache che, che sta a Lione, grande virologo, sullo stesso schema del laboratorio di, di Lione, eccetera. c'è Merieux che è grande, la grande ditta farmaceutica dei vaccini che si impianta a Wuhan pure. E nel frattempo la Scigilli ha imparato le tecniche di pseudovirus dell'AIDS dai francesi e le tecniche di ricombinazione da Rotten. Mm. Bene. Nel 2000, eh, quando Peter Daschek entra in scena, incomincia a affiancare la Scigilli nel 2005, dice: io, noi cominciamo a lavorare con voi per questi virus strani che vengono dal mondo selvaggio. Lui sapeva benissimo che erano armi. No. Ecco. Perché bisogna sapere, la Anche lui era finanziato dal Pentagono quindi... Eco Alliance le... è, è un subcontractor del Pentagono, negli ultimi 5 anni ha quindi ricevuto non era Peter Dark no. che parlava, no. No. ma è il no. ministro cioè, della difesa cioè, degli Stati Uniti d'America che dice: facciamo le cose insieme. Perché ora immagini che un'NGO americana subcontratto e Pentagono, entra in Cina e può fare quello che vuole, che andare eh, e lo lasciano fare. Chiaramente c'è un, <ride> un accordo di transfer tecnologico con la Cina. In cambio la Cina che deve fare? La Cina con Wuhan deve aiutare gli americani, l'Organizzazione della Sanità di Bill Gates, eccetera, a creare i primi vaccini universali contro il coronavirus dei polli e dei maiali, cioè le aviarie, contro le aviarie. Nel 2013 la Cina apre il secondo laboratorio P4 in Cina, di cui non si parla mai in tutta questa storia, e lo chiede alla FAO, quindi per la nutrizione umana, dice io faccio il primo laboratorio di ricerca sulla virus influenzale veterinario per gli animali e lo mette sai dove? In Manciuria A Darby, esatto, di fronte al Giappone. <ride> di fronte al Giappone, capisci? Al confine con la Russia. E lì fa il secondo laboratorio. Per fare questo dà un primo finanziamento di 20 milioni di dollari alla FAO e poi di 30 milioni di dollari. Si crea la cooperazione con diversi gruppi compresi dei gruppi tedeschi, eh, di, per lavorare sulle influenze sul virus influenzale e lì ad Arvin. Questo è il secondo laboratorio, 2013. Nel 2014 il gruppo di Arvin crea il primo ricombinante chimerico di un virus influenzale aviario con un virus influenzale umano. La H5N1 quindi ha creato un'arma, sì. eh, diciamo spray <ride> questo è 2014, eh, che deve essere per, sì. i, per, i, per i maiali invece per gli, no, esseri, è umani. Per gli esseri umani con, con un virus influenzale e umano. Tutto questo, diventa... con la FAO di mezzo, con eh, allora, la FAO, è quella che, Francia, che la... è responsabile di quell'altro laboratorio, eh. allora. Eh, gli americani saltano per aria e incominciano a dire: ma qui si è creato un virus influenzale, fortemente patogeno, ibrido, chimerico, e nessuno dice niente. Effettivamente, nessuno dice eh, niente. Ma nessuno mi ha detto niente per la MERS o per la SARS. Sì, sì. Quindi, eh, nessun... diciamo. però devi vedere la strategia cinese che crea il Mirror, l'altro laboratorio che fa altre cose là però fa le stesse cose di Wuhan, cioè nel senso crea armi biologiche, perché sì. il target è quello, è quello umano, sotto legida uno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'altro della FAO. Quindi loro sono dei laboratori internazionali P4, che, ma sono autorizzati dalle istituzioni delle Nazioni Unite. Quindi Tutti sanno ma tutti stanno zitti. Tutti sanno ma tutti stanno zitti. I cinesi pagano, danno i soldi a tutti e permettono a tutti di lavorare. Tra l'altro uno dei due laboratori che ha dietro sì. il Pentagono. Esatto. Quindi è impossibile pensare che tutto questo sia avvenuto e gli occidentali non sapevano niente. No, gli occidentali erano coinvolti. Gli occidentali erano coinvolti comunque a prescindere che comunque siamo stati noi che abbiamo esportato le conoscenze che avevamo in Cina. Non che questo sia sbagliato assolutamente, perché è giusto diffondere la conoscenza, che è il motivo per cui sto facendo questo video oggi, ma è inutile in qualche modo pensare che noi occidentali, noi, noi non ne fossimo assolutamente niente, che i nostri sovrani, dell'Occidente eh, siano estragnati da tutto quanto è cioè, inutile pensarlo perché non è così anzi, anzi siamo noi i protagonisti della vicenda e poi arrivano dopo i cinesi però diciamo che i principali eh, criminali in tutta questa storia siamo noi e la cosa insolita insolita per chi non sa la storia, è che quando c'è l'epidemia a Wuhan a gennaio, a febbraio c'è la stessa epidemia a Darwin, che 455, ha di cui nessuno ha parlato, c'erano i giochi del, del ghiaccio perché si fa una grande cioè, festa. A Wuhan c'erano i giochi mondiali militari. Esatto, e invece quelli a Harbin settembre. che sta diciamo in, esatto. in Siberia però, però, però l'epidemia vera con tutti i morti è a gennaio no? a febbraio scatta la sesta epidemia a Darby a 450 km di distanza ma non in altre regioni anche gli giochi internazionali Sì. quelli del ghiaccio, ghiaccio. tanto è vero vengono chiusi vengono sospesi eccetera. e il virus russo Passa da Arbin passa in Russia, ah. ma è lo stesso virus, cioè capisci? Sì, sì, perché sono allora, due cose specche. Ragioniamo, certo. come mai, insomma, <ride> solo due focolai in Cina, a distanza di 450 km, noi sappiamo che i pipistrelli non possono volare più di 240 miles, no? quindi il loro limite, <ride> quindi non sono i pipistrelli, eccetera. Solo che il laboratorio di Armin era il mirror e il mirror del laboratorio di Wuhan. Che questo è tipico del mondo di pensare cinese, dello Yin e Yang, del doppio sistema, sempre, sempre. In Cina è il doppio sistema, sempre. Riassumiamo, la Cina è una sorta di laboratorio del mondo Sim. per quanto riguarda le armi. Tutto il mondo chiude gli occhi, le sì, orecchie sì, e si sì, tappa il naso sì. di quello che fanno i cinesi perché la CIA produce armi per perché, tutti. Perché questo? Perché ricordati quando nel 2014 Obama fa la moratoria negli Stati Uniti, nel 2014-2017, dice no no, coronavi coronavirus, è eh, moratoria sui coronavirus, dice no no, per carità, dobbiamo riaggiustare Fort Detrick, Derrick e però si chiude tutto. Tutti quelli che avevano incominciato le tecniche di gain of function che spieghiamo che cosa sono. Cioè sono quelle tecniche in cui tu prendi il DNA o l'RNA di un virus, togli un pezzettino e ne metti un altro, cambi. Quindi Anche sono scopo? gain o loss of function. Per comprendere inizialmente la giustificazione è comprendere la funzione dei diversi segmenti Invece? e poi quando hai scoperto la funzione decidi che cosa fare, eh. se potenziare quella funzione o inibirla. Quindi, se hai un virus patogeno, con questa tecnica tu puoi individuare quelle zone del suo materiale genetico che sono virulente, che sono responsabili della virulenza, dici: Va bene, le studio in laboratorio e posso trovare l'antidoto, bloccare quella zona, teoricamente. Come pure posso sostituirla con un altro segmento compatibile che è più virulento di un virus più virulento, per esempio, quindi o di un batterio, e quindi l'arma. Nel momento in cui studi questo, crei anche la ricerca per creare l'antidoto. E questo dovrebbe essere parallelo, trasparente. Dici, io sto studiando questo, però visto che sto lavorando su segmento estremamente virulento, che voglio rendere più virulento, devo trovare anche l'antidoto. Ma che uno deve rendere più virulento qualche cosa? <ride> per... cioè, qua è lo scopo. Sì. No, lo scopo... Cioè, è come avere un cane sì, dentro casa e esatto. trasformarlo in leone, perché uno che per farsi mangiare... Infatti... Cioè... Se voglio, da medico ti posso dire che solo degli psicopatici, solo degli psicopatici potrebbero ragionare in questi termini, spingere all'estremo l'effetto negativo di qualcosa in biologia per studiarlo, soltanto dice voglio vedere il mostro no? in faccia e quindi loro vogliono esplorare fino alla fine. Tutto questo ed è un gruppo che è estremamente forte... Non, è non etica, è una cosa del genere. Ma certo è non etico. Cioè, si ritorna agli esperimenti dei nazisti, <ride> la stessa a, cosa. nemmeno. Assolutamente, assolutamente, infatti Ci abbiamo i nazisti, i, abbiamo i, i Mengele del 2000. Infatti per questo, per questo molti avvocati adesso a livello internazionale, come Fulmis in Germania, ma altri gruppi di avvocati, stanno dicendo questa è una Norimberga 2. Eh. Capisci? Quindi bisogna perseguire questa gente che ha sviluppato questi virus e non è stato capace di controllarli in un modo o nell'altro, eh? lasciamo stare così. non è stato capace di controllare la fuoriuscita di queste cose, eh? questa gente va sanzionata. Eh, sì. <coughs> sì, è vero, andrebbero sanzionati, però chi riceve i soldi poi? Cioè io voglio che questo sia anche un punto di riflessione dopo aver visto questo video perché la Cina, ammesso che debba poi solo pagare lei i danni, a chi li paga? A Inghilterra, Germania, USA, Canada, Australia, tutti coinvolti? O i soldi dovrebbero andare direttamente nelle tasche dei civili, che sono quelli che comunque ci hanno rimesso principalmente, che, che ha fatto fuori dentro casa, tamponi non tamponi, guardate diciamo il... il il vaccino ti dura un anno, ma in realtà dura tre mesi, però tu te lo devi fare, quindi noi ti diciamo un po' di palle, così te lo fai. Cioè, come andrebbero poi anche lì gestiti i soldi pagati attraverso le multe? Sì. Ufficialmente, eh, c'è tutto: la protezione dei diritti umani, eccetera, ci sono tutta una serie di, uh, di uh, giurisdizioni internazionali che si possono fare intervenire su questo perché. Un'accusa di questo tipo è un crimine contro l'umanità, un crimine contro l'umanità in ogni caso. Quindi scattano praticamente gli stessi principi di Norimberga, eh. fondamentalmente è questo. Il vero problema è che in una cooperazione internazionale come è stata con l'Iwan, dove c'erano tanti paesi occidentali dentro con i finanziamenti, non c'erano solo gli americani, c'erano i canadesi, c'erano i francesi, gli inglesi, i tedeschi. Gli olandesi, c'erano quelli del Canada, c'era. Il Canada ha fornito i, i, i virus patogeni per la, la banca, la biobanca a Wuhan. Gli ha forniti i Canada, il virus ebola, eccetera. Funziona così, il meccanismo l'Australia e così via. Quindi c'è una forte corresponsabilità degli occidentali nel laboratorio di Wuhan. I cinesi hanno cercato di fare un laboratorio di grande livello però anche loro perseguivano degli scopi che non erano solo quelli della scienza, della ricerca, ma anche degli scopi di creare armi biologiche, anche perché la Cina, pur avendo aderito al trattato per, la, per le armi biologiche, no? la Convenzione Generale delle Armi Biologiche, non ha mai ratificato la Convenzione, ah, quindi beh. è l'unico grande paese nel mondo dove tu, e quello che hanno fatto gli americani una volta che Obama ha creato la moratoria, tutti quelli che facevano il function si sono trasferiti in Cina, in particolare eh, Ralph Baric, quello, il, il virologo della, della North Carolina, il cui laboratorio era stato creato come laboratorio di function da Anthony Fauci e finanziato da Anthony Fauci. E, allora Pfizer, Moderna, sì. eh, AstraZeneca, Johnson <coughs> Johnson, lavoravano a Wuhan? Uh, non direttamente loro cooperavano, eh, diciamo come seconda linea, il momento in cui sarebbe stato pronto un vaccino o la possibilità di utilizzare un vaccino a livello universale, questo lo loro diventavano i distributori mondiali, tutto eh, quello. Quello ma... è il challenge. Spero sia abbastanza chiaro. Nessuna delle tre aziende menzionate poco fa ha ricercato nulla hanno solo preso quello che era già stato creato a one perché fortunatamente un minimo hanno fatto di ricerca sulla cura in parallelo all'arma e quindi queste tre hanno semplicemente preso commercializzato quindi c'erano già degli interessi dietro quando si è deciso chi doveva eh, consegnare alla popolazione le cure e nonostante in mezzo ci sia mezzo mondo a stroba, roba perché alla fine da quanto ho capito chiunque chiederà alla Cina di produrre le armi chimiche, eh, biochimiche, scusate, biologiche, eccetera, ehm, siamo soltanto stati noi occidentali stronzi come sempre, ad avere in mano i vaccini a decidere chi doveva riceverli, tanto per cambiare. Noi sappiamo eh. il vaccino classico, tu prendi il virus gli togli la componente virale, quindi lo, lo inattivi, come si dice, in laboratorio attraverso dei passaggi culturali, di colture e quindi questo virus diventa innocuo però ha tutte le caratteristiche antigeniche per cui prepari il vaccino su quel virus. Okay? Questo è il, il vaccino classico. Invece ci siamo trovati in questa situazione che sin dall'inizio si è esclusa questa questa soluzione di creare dei vaccini classici dicendo che ci voleva troppo tempo e che quindi bisognava trovare delle soluzioni rapide. Allora eh, Trump fa il Warp Project, mette una quantità di denaro incredibile a disposizione delle grandi imprese americane per dire mi fate un vaccino in tre mesi, anche perché lui ha l'esigenza di essere riconfermato, no? c'è il doppio bene. Le ditte hanno detto subito sì, non è che Pfizer, cioè Moderna è stata creata fondamentalmente da Bill Gates in un tempo, Moderna non esisteva prima, no? come fai a dire una ditta che deve fare dei vaccini di ultima generazione e che prima non ha uno storico, niente, Pfizer noi sappiamo bene che, che tutta la, la scienza e la tecnologia israeliana dietro eccetera, ma Pfizer ok. Tutti, e poi AstraZeneca perché era il gruppo di, di Oxford ed è tipicamente inglese. Il gruppo di Oxford lavora anche ovviamente per, per le armi biologiche, eccetera. No? Bene. Allora, che succede con questi detti vaccini? Che non sono vaccini? Tutti dicono: Noi siamo pronti, in tre mesi facciamo questi vaccini contro questo virus. Ovviamente è un virus che non si conosce apparentemente, di cui si ha... In realtà lo conoscono bene perché sì. hanno fatto l'arma. Loro eh. <ride> dicono che avuto il genoma che veniva da Hong Kong, dal professore cinese di Hong Kong, che l'ha dato agli americani, a tutti quanti, cioè, che è un genoma in realtà parziale. Ok? Parziale. Quindi, insieme a te, ma tanto la biologia sintetica, aggiustiamo il genoma, lo completiamo, no? quindi sappiamo, infatti c'è il gruppo di Svizzero, di Phil, che dice ma io in una settimana ho creato il virus sintetico di Wuhan chi lo vuole lo compra, da me può fare lo studio l'ho creato sinteticamente da, dal genoma dato bene in realtà le cose non stanno così in America c'è già chi lavora da tanto tempo sulle armi a RNA messaggero sulle armi a RNA messaggero e sono il professor Denison, nel 2007, pubblica i primi cosiddetti esperimenti di farmaci a RNA messaggero che possono agire sulla cellula umana. E della Vanderbilt University, che è una delle grandi università che lavorano per i militari americani, e l'altro era Parich, che è finanziato dall'NIH di Fauci. Ok? 2007. Quando si preannunziava la moratoria di, eh, di Obama, questi due signori fanno una riunione sotto l'egida dell'Accademia delle Scienze Americane a Washington, due riunioni in seguito, stanno su YouTube, eh, le riunioni, quindi uno le può sentire, per protestare contro l'arresto che sarebbe fatto delle gay non function c'era anche il capo della Böhringer americana che dice, ma noi ce ne andremo dagli Stati Uniti perché non possiamo più continuare a lavorare sullo sviluppo di nuovi farmaci a base di RNA messaggero, in realtà sono armi, che hanno questo aspetto duale, cioè hanno l'aspetto anche delle armi, Cioè, tu puoi dire faccio un farmaco di RNA messaggero che potrà curare il cancro, ok voglio esplorare quello, è legittimo, però tu sai che esiste, da dove nasce questa ricerca, nasce da un ambiente di ricerca biologica che è legato al mondo militare, quindi non è una ricerca degli accademici puri sì. e duri, no, no, è di gente che lavora regolarmente con il mondo militare, sotto l'egida. quindi se scopri qualcosa è perché c'è quest'altro. Allora, questi due personaggi americani sono forti, eh? in realtà dal punto di vista della tecnologia, hanno un sacco di soldi e però è della gente che non ha il senso della misura di quello che sta ricercando per quale può essere l'impatto sulla gente. Da medico direi, eh, ma sì, ma io devo trovare l'antidoto perché se succede un problema, anche per me stesso e sono un manipolatore là, eccetera, mi capisco. E tutto questo non c'è stato. Allora, I vaccini sono eh, degli antidoti alle armi? realmente oppure sono qualcos'altro? Sì, in realtà nascono con quest'idea, è uscita un'arma biologica, no? che è un virus è costruito in laboratorio, io creo una specie di minivirus che in un certo senso ti crea una malattia più lieve e quindi funziona da antidoto. Il concetto oggi di questi virus, di questi vaccini, di questi farmaci, RNA, messaggio, di dire: ti do una malattia più, più debole, e blocco la malattia più pesante. Perché? Perché loro agiscono sul tuo genetico. Il DNA. vaccino poi? Eh? Il concetto del vaccino. E eh noi, il concetto del vaccino non è quello, il concetto del vaccino è preventivo e va contro il virus. Ah, quindi questo è un virus però meno forte. Pr pr praticamente è come se tu prendessi un piccolo virus che entra in competizione, ti fa produrre una, una mini proteina Spike che va sul tuo recettore AC2, lo occupa, quindi quando avvia il vero virus grosso trovi il recettore occupato e non può fare niente. O, se non tutti i recettori sono occupati, sì l'unica differenza è che, che questo si degrada nel tempo, cioè il legame si con il recettore, perché la tecnologia non è appunto, la tecnologia è Quindi lo sapevano già da prima che sarebbero durati due mesi, certo. tre mesi, quattro cioè, mesi? Assolutamente. Cioè ci hanno preso in giro? Assolutamente. Cioè, io cioè, lo so. Quando hanno detto adesso ci vacciniamo io, tutti io ti posso dire e poi hanno scoperto durante sei mesi, Personalmente l'ho saputo dai, dai medici israeliani che lavorano per Pfizer in Israele, che mi avevano detto che il vaccino di Pfizer durava sei mesi, non di più. Però, quello che poi si è visto, ma insomma, tutti quanti studiano queste cose, alla fine del quarto mese hai il 40% di attività, alla fine del quinto mese il 17% di attività. Il che vuol dire che negli ultimi tre mesi tu praticamente non sei coperto. Però è... Ecco io qua. Volevo fare un, un punto veramente gigantesco, molto obiettivo, ehm, al contrario dei miei pareri precedenti. Il fatto che duri così poco non ce la fare una colpa a nessuno, come ha detto anche il professore, cioè ha detto che la tecnologia non è appunto Ma perché effettivamente, per quanto si facciano ricerche su cure a RNA. O armi RNA come diceva prima dagli inizi del 2000 si è sempre investito molto poco e il mio punto di vista quando mi facevo le domande ma perché c'è tutta questa situazione qua e ora dopo aver visto questo video penso che sia realmente un attacco eh, dei cinesi all'occidente prima invece ero convinto che tutta questa situazione fosse nata eh, come Punto di inizio per una ricerca su bassa scala perché comunque ci hanno obbligati a sperimentare i vaccini eh, pensavo che tutta questa eh, sperimentazione su larga scala fosse per testare le cure RNA perché abbiamo obiettivamente dei nemici peggiori di altri esseri umani in quanto specie su questo pianeta che possono essere virus e ehm, che possono essere malattie come i tumori che comunque è la malattia del futuro, quindi ne certi che saremo sempre di più ad avere i tumori. E questo l'ho cominciato a pensare soprattutto quando l'altro anno, intorno a marzo, aprile, primavera comunque, si erano cominciate a parlare delle ricerche eh, utilizzando eh, i vaccini mRNA eh, per studiare <coughs> cure per il cancro, per i tumori. Per cui questa era un po' la mia idea. Ehm... E' nulla, che intendiamo avanti col video. Il secondo concetto è che abbiamo visto studiando i pazienti, che per poter stimolare questa risposta molto selettiva e specifica del sistema immunitario umano, tu fai una down regulation del tuo sistema immunitario nativo naturale, cioè abbassi il livello di funzionamento del tuo sistema immunitario naturale. Quindi diventi immunodepressi? Il problema è che quando finisce l'effetto del vaccino, tu ti trovi in una situazione di immunodepressione sulla tua immunità naturale. Sulla tua immunità naturale. E' più facile che ti ammali di qualsiasi C cosa? Certo. Tanto è vero che hai bisogno del booster, perché devi mantenere quella cosa. Ora, non si sa dopo quanto tempo puoi riprendere una tua immunità naturale normale. Non si sa questo. Non si sa. Ora lo stiamo vedendo sulla popolazione, stai vedendo quello che si verifica oggi, che i vaccinati, quando cade l'effetto del vaccino, si eh, ammalano posso tranquillamente. Chiedere, allora, questa cosa qui è stata approvata dall'FDA, eh, dal, dall'EMA cioè, e cioè. così via, l'hanno approvata perché? Perché c'era bisogno, c'era fretta e qualsiasi cosa passa, per no, il sono, convento sono... lo facciamo? Perché... Hanno avuto ragione ad approvarlo, no. Sono partiti dall'idea che qualcuno aveva scatenato una guerra biologica contro l'Occidente. Quindi, questo diciamo, gli enti regolatori lo sapevano. Questo è quello che hanno pensato tutti quanti nella baraonda. Senza della, dirlo ovviamente a nessuno, della, della, sempre tra di loro. Eh. Nella guerra, dice perché è scappato a Wuhan? In che modo? Chi l'ha fatto scappare? Eh. Potevano essere gli americani, mm. potevano essere i cinesi eh, stessi, sì. poteva essere qualche altro qualche altro gruppo, cioè, però si n'escava, essendo sfuggito un'arma biologica, si n'escava un meccanismo da guerra biologica. E addirittura Montagné ha scritto al primo ministro israeliano Netanyahu, spiegando le ragioni, una lettera pubblica, spiegando le ragioni per cui questi vaccini a RNA messaggero erano estremamente pericolosi per i pazienti, per il futuro. E che non erano controllabili in realtà quindi c'era un problema il virus già di per sé è molto è poco controllabile perché muta ad una velocità che è superiore ma è fatto a tanto per mutare altro. così è una sorpresa questo no è fatto per mutare così ah, quindi il fatto che si sorprendono che in pratica arriva omicron quel, quell no, quello è un e quell'altro no quello è un falso loro sanno perfettamente che il virus ha una velocità di mutazione molto alta quando ci fu la simulazione al, al World Forum di, eh, di Davos che fecero la simulazione del coronavirus, loro nei documenti interni della John Hopkins sta anche il documento che indica un coronavirus di questo tipo, X, muta in un periodo di due anni o tre anni. Abbiamo fatto la simulazione, infatti abbiamo dato le lettere all'alfabeto fino alla omega. Fino alla omega eh, eh, dicendo qual era il ritmo calcolato matematicamente, ok? Quello che noi vediamo oggi che è preoccupante, per questo in America sono molto preoccupati per l'omicron, perché l'omicron teoricamente facendo il modello di simulazione teorico doveva uscire a maggio 2022. Quindi ha accelerato la cosa? Ha accelerato. E questo non era previsto? <ride> questo non è previsto dal modello di simulazione, tenendo Ma conto che gli avevano previsto una cosa del genere, no. quindi gli è esplosa la cosa in mano? Perché? Perché? Perché eh, bisogna sapere: ci sono due o tre cose importanti che sono sfuggite di mano. Questo omicron ha assorbito una parte di un virus influenzale, coronavirus influenzale, cioè questo virus adesso si è unito a un virus influenzale coronavirus e quindi anche i recettori di superficie di un virus influenzale corona. E questo per dire che quando l'altra settimana, due settimane fa, ehm, ci si è accorti in dei pazienti che avevano l'omicron che nel sangue circolava anche l'influenza normale, qualcuno ha cominciato a pensare, ah ma allora l'omicron è di nuovo l'influenza normale e quindi alla fine manipolato dall'uomo eh, che è partito dall'influenza eccetera oppure qualcuno ha pensato ah, adesso quindi l'influenza eh, batte questa ehm, variante che è molto più debole quindi si annulla questo dicevano le testate giornalistiche importanti e invece no e invece no si sono fusi insieme che è un problema molto maggiore dei due precedenti il vero pericolo è che questo virus si possa fondere con un virus dell'AIDS. Se si fonde il virus dell'AIDS è un virus a DNA che va nel DNA umano e si inserisce permanentemente e il motivo di tutti i malati di AIDS devono fare antivirali per tutta la loro vita perché il virus sta dentro nel DNA umano e non si toglie di là avresti a questo punto un virus che è doppio, RNA e DNA, capisci? Si crea un ipermostro. E si può fermare questo processo? Il problema è che bisogna fermare il virus. E sul dover fermare il virus non ci piove. Ed è anche il motivo per cui in questi due anni abbiamo avuto delle leggi fatte col culo Uh, di continuo una dopo l'altra una senza senso più di quella precedente uh, senza interruzioni cioè questo è il motivo per cui um, perché non sapevano dove girarsi ma questo è un problema perché se non sai dove girarti prendi scelte sbagliate che è quello che è successo che è il motivo per cui anche il professore tritto, dice che eh, non ha senso eh, doversi isolare, doversi vaccinare, cioè non va bene niente del metodo che abbiamo usato per affrontare la pandemia. Noi finora non abbiamo fermato il virus, abbiamo usato un'arma una, un militare, antivirus militare, per darci una Covid leggera per evitare di avere una Covid pesante, però per COVID evitare via. di avere dei per Ma la, la SARS-CoV continua gira continuamente, muta continuamente, si fa gli affari. Ma si è sbagliato con politica politiche. Ma cioè, è una politica sbagliata. Si è voluto accettare la politica militare dell'urgenza come se fosse una guerra militare, però questa non è sufficiente. Questo virus ha una caratteristica che è molto diversa dagli altri precedenti. Che è quello della furina, degli inserti cosiddetti, oltre a questi inserti dell'HIV. Cioè, tra i due segmenti, S1 e S2, della proteina Spike, che sono stati manipolati, una veniva dal, dal coronavirus del pipistrello, l'altra dal pangolino, li hanno messi insieme, quindi no? i backbone. La Cigilli è stata geniale, da questo punto di vista, come biologa. Ha detto, io devo controllare, i due segmenti della proteina spike, perché il primo è responsabile della contagiosità, l'S2 è responsabile della virulenza fondamentalmente, se cioè io quindi devo mettere al centro un sistema che mi permette di muovermi o in una direzione o nell'altra, proprio il sistema duale alla cinese, e quindi ha inserito il sito della furina, cosiddetto sito di clivaggio della furina, in mezzo a S1 e S2. Questo sito come funziona? Funziona come un meccanismo, io l'ho chiamato, ma anche Rotten l'aveva detto molto tempo fa, ha uh, spiegato il concetto dello zipping. È come una cerniera, no? Allora, zoom, e tu apri, e funziona questa parte qua, no? Vedi la camicia sotto, ok? Invece, se hai un altro zip, questo lo chiudi e apri l'altro, e vedi un'altra cosa, ok? Bene. Quindi ho il virulento. La furina funziona benvene. così. A seconda delle generazioni che si creano, si apre uno zip e quindi diventa più... e si adatta a questa parte qua, si trasforma. Poi si chiude quella perché ha saturato, ora deve diventare più virulenta, si apre l'altro zip e va in un'altra direzione. Questo è il meccanismo del doppio zipping. È geniale. Perché è questo è legato al ritmo delle variazioni la forma ehm, D612G, quella americana no? quando abbiamo avuto il grande picco in America era data dal fatto che la furina agiva sul TMRSS2 un altro recettore che sta nella S2 quindi lei si attivava e tac, attivava l'altro recettore che attivava la parte S2 della proteina SPI, quindi molto virulente, ed è quello che abbiamo visto in America, tanti morti, anche, tanta virulenza, eccetera. Anche in Amazzonia abbiamo visto. E, a, assolutamente, dappertutto, è il meccanismo. Adesso invece assistiamo a un meccanismo che la furina non è andato su quella parte là, è andato sull'altra parte. Quindi poco virulento e grande diffusione, con grande profità. Però, capisci, questo è un meccanismo, eh, come dire, a pendolo, no? E poi e si fa e proprio dall'altra parte. Se tu vuoi bloccare il virus, devi bloccare la furina. Oh, e non in sta libro. Ma perché non si sta facendo? Perché la furina è una proteasi della cellula umana, solo della cellula umana, per questo la firma su questo virus la furina non poteva venire da nessun'altra parte tranne che dalle cellule umane ok quindi lì c'è la firma se non ci fosse stata la furina non si sarebbe potuto dimostrare che il virus è stato creato in laboratorio ok bene la furina è una proteasi della cellula umana questa controlla Qualcosa come 200, 250, vie metaboliche, attività metabolica della cellula umana. Se tu vai a bloccare la furina, vai a intossicare la cellula umana. Quindi non puoi bloccare il meccanismo della proteasi, che non solo sulla membrana, ma all'interno della cellula umana, perché danneggeresti la cellula umana. Quindi non puoi usare questo meccanismo diretto, ci sono dei meccanismi indiretti, che ci sono diversi gruppi che stanno studiando, anche noi, anche il mio gruppo, che hanno studiato questo meccanismo, come la furina, la furina sta nella cellula, all'interno della cellula, in una specie di castello, chiusa, quando entra qualcosa, un RNA messaggero o qualche cosa, cellula, allora si apre, il ponte levatorio si abbassa e la furina esce, perché? Le forbicine, no? Quindi taglia l'RNA, il DNA che arriva a patogeno e quindi in un certo senso lo neutralizza. In questo caso invece del virus, dato che c'è il sito di clivaggio, la furina, la furina va a fare quello che serve al virus, tagliare laddove serve per farlo replicare. Capisci? Allora, il ponte elevatoio è controllato da quello che si chiama lo zinc finger, uh -huh. che è a base di zinco. Quindi più zinco metti nella cellula umana, più blocchi il ponte elevatoio, e quindi non si appassa la fuori e non esce. Ed era il meccanismo che ha funzionato con l'idrossiclorochina, perché l'idrossiclorochina aumenta la quantità di zinco che entra nella cellula umana. Solo che le nuove varianti riescono anche a far aprire il ponte nonostante lo zinco sia alto. Ti ricordi all'inizio in America sì, sì, sì. davano lo zinco, eccetera. Per cui bisogna cambiare, a posto dello zinco, mettere un altro ione metallico, e questo lo si fa con le tecnologie che noi abbiamo proposto in India, quello delle picotecnologie, cioè si lavora sugli ioni, che sono queste cariche, questi elementi come il calcio, il fosforo, eccetera, positivi o negativi, che hanno questo ruolo di controllare i gates, che si aprono e si chiudono all'interno, e quindi fanno uscire o no le proteasi. Questo è il punto chiave di questo virus. Gli americani non vogliono dire, infatti la furina l'hanno tenuta nascosta sempre, nonostante i cinesi l'avessero pubblicato sin dall'inizio, perché non si deve parlare, avevano fatto anche i brevetti sulla furina nel 2007, perché? perché significa scoprire che il virus è artificiale. Nel si, autoaccuserebbero. si autoaccuserebbero, quindi per non autoaccusarsi allora, ammazzano allora, intero pianeta. C'è questo cover up completo, anche i cinesi la stessa cosa, il cover up completo su questo aspetto: che il punto chiave è proprio la firma del virus che non può essere naturale. È ok. Adesso tolto il concetto del tripode che non mi è stato molto chiaro. Sinceramente, cioè, l'ho rivisto tipo sei volte il video, ma ancora questo concetto non è chiaro. Secondo me era molto in importante invece il concetto di furina e del castello ehm, per gli ioni metallici. Spero. <ride> che eh, sia chiaro il perché non si debba credere alla faccenda del pipistrello che lo porta agli esseri umani cioè che c'è questo salto interspecie del virus cioè, no spero che vogliate credere alle parole di, una, di un professore eh, pluripremiato eh, conosciuto che da 50 anni lavora nell'ambito eh, biotecnologico bio e ehm, perché crediate quindi alle parole di un diciottenne che si è impegnato tanto per fare questo video. <ride> e, detto, ciò, detto ciò, se il video vi è piaciuto condividetelo, perché secondo me essendo un argomento così eh, sottile, così fragile, può interessare a molte persone. Eh, lasciate un like se vi è piaciuto, un commento se volete aprire un dibattito, parlare dell'argomento, perché sicuramente essendo così dibattuto, così visto, così parlato e riparlato, ci sono centinaia di punti di vista su questo, su questo tema, per cui sono anche curioso di sentire i vostri punti di vista. Mi raccomando, io vi lascio sotto anche il link per il video originale, Andate, metteteci solo un clic e poi uscite da YouTube, però dategli la visualizzazione, perché comunque il lavoro originale è stato loro e si sono impegnati molto per poterlo fare. Quindi secondo me almeno un click se lo meritano, visto che comunque prenderanno i soldi dalla, dalla monetizzazione di YouTube e visto che portano avanti un progetto veramente, veramente formidabile, visto che ho guardato anche altri loro video, global Media, e lavorano molto bene, sono molto professionali, per cui vi invito comunque a dare un'occhiata al loro canale. Non c'è una collaborazione, cioè sono io che lo sto dicendo perché li ho visti e mi sono piaciuti. Io spero di vedervi molto presto a tutte e a tutti in un prossimo video, non so quando uscirà, eh, non aspettatelo perché forse non arriverà mai, <ride> però spero di esservi piaciuto oggi, di avervi tenuto compagnia per questa oretta insieme e ci vediamo in un prossimo video. Bella!